Ciao a tutti, vi faccio questo video così un po', un po veloce per dirvi che me ne in vacanza. In poche parole, come potete pure aver visto, lo so che ormai il mio canale non è strano, ma è un po' più regolare, ma piano piano non sto perdendo comunque. Mo' estate, sto incasinato gli esami e tutto quanto. Però tanto comunque vado un po' in pausa, pure perché ho in mente un progettino per settembre, un video che se viene come previsto è fico e basta, dai. Mi raccomando, passate una bella vacanza. Andare a armare pure per me, io ancora ci devo andare e non so manco cosa ci andrò e basta. Ciao!